questo è un video presentazione, il primo video del canale uh, niente allora. per prima cosa, questo è un nuovo canale il mio canale Uh, sono un po' scarsa a fare i video perché non so che cosa dire eh. sono molto simpatico però certe volte farò dei video con uh, amica, un altro amico ecco ciao Angelica youtube allora, io mi chiamo Good, uh, god god thunder ITA perché mi piace non botto i fulmini. Eh, mi, chiamo Gab uh, mi chiamo Gabriele nella vita reale, ma voi mi dovete chiamare God the Thunder e voi sarete i miei fulmini. Quindi mm. che vi devo dire? niente, cioè tra poco forse anche oggi eh, farò un video col mio amico su, su Roblox eh, e domani farò un video di GTA 5 online ma anche un po' di storia perché c'è cioè, capisco che gta 5 la storia è scadutissima però io non l'ho mai giocata l'ho giocata solo da ps3 che è molto diverso da pc o ps4 mo mi sono comprato la ps4 e c'ho pure il pc questo è un pc bellissimo uh, questo canale ha detto a tutte le età non preoccupatevi uh, Però GTA la storia Censurerò molte cose Ma molte, molte cose Facciamo che non lo faccio più GTA la storia eh? Perché devo censurare un botto di cose Non mi ingozzo Vabbè, dipende Cioè Dipende Se mi ingozzo di censurare le cose vabbè. Allora Poi oggi Forse Uscirà un video di roblox qua. e basta che vi devo dire vi faccio vedere un po' il mio account di roblox sì. l'ho appena creato per e sta pure scaricando vedete qua uh, git a 5 consumato 30 euro però almeno mi daranno milioni di dollari se suggettiamo online quindi sì. ne valta valsa la pena aver speso 30 euro uh, porto le chiacchiere bando le ciance se non si avvia Roblox Roblox rox vabbè sta andando un bollendo la connessione perché ok niente che okay, vai vi faccio vedere un po' il mio account la connessione sta andando lenta perché c'è un botto di persone connesse e quindi mi hanno pure scroccato il wifi quindi Niente, cioè, boh, vi faccio vedere un po' un accanto di Roblo. Sss. No, vabbè. Vabbè, il video finisce qua. Beh, che vi devo dire? Ciao fulmini. Ciao. Oh. Bravo. Oh. Oh, manna